Faccia play, premi like. Ci stanno le tigre online. Uh! Clic e condividi, uomo che non basta mai. ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco qui. Non basta il rango alto. Se a giocare non c'è altro, è ombre. matalo, matalo, Mi sì, camperò dietro la gru. Uh! Devi iscriverti al canale Maxi su YouTube. Uh! Serviti tutto e di più. Forza fallo pure tu. Perché uh! con le tigre di Roma stare sempre un passo di più. Per tutti i miei contatti, riconosci il mio sponsor. Se hai bisogno di una account con soldi e rango, leggete il link nella descrizione del video. E iscriverò di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e nel contest di oggi andremo a regalare MotoGP 2017, questo gioco ragazzi è stato offerto dal mio sponsor che ovviamente mi ha chiesto di aprire il gioco per controllare l'integrità del gioco, eh, vi posso garantire che questo gioco è nuovo come state vedendo, lo sto aprendo, eh, lo sto aprendo io comunque il gioco ragazzi, e voglio vedere giustamente se funziona anche perché mi è stato chiesto di controllare il perfetto eh, funzionamento del gioco allora andrò ad installare questo questo gioco ha proprio una breve installazione non farò un'installazione completa giusto per vedere e per farvi vedere il gioco ragazzi allora lo sponsor Play Giochi Editor che è lo sponsor ufficiale del mio canale ragazzi si è offerto di regalare questo, questo gioco a voi iscritti al canale eh, per mezzo di un contest quindi eh, io andrò a regalare questo gioco Allora per trovare tutti i contatti di Play Giochi Editor ragazzi basterà aprire una qualunque descrizione eh, dei miei video e troverete tutti i contatti di play giochi editor mail comprese per contattare play giochi editor potete andare anche su facebook e potete contattarlo o via mail o tramite google più ragazzi allora eh, vi voglio dare una dritta ragazzi vi voglio essere generoso anch'io e se andate da Play Giochi Editor per comprare un prodotto, per comprare un gioco, visto che in questo periodo ci sono giochi che stanno per uscire e sono anche molto molto belli ragazzi, tipo per esempio fra qualche giorno esce Need for Speed Payback che è un, a mio avviso sembra un bel gioco, e voi potrete ricevere un ulteriore sconto ragazzi dovete semplicemente quando contattate Play Giochi Editor dovete prendere e scrivere hashtag MaximilkYoutube ragazzi e riceverete uno sconto ovviamente scrivetelo prima dell'ordine che state facendo e riceverete uno sconto ragazzi mi raccomando non dimenticate questo hashtag perché altrimenti non verrete trattati come un trattamento di favore questa è la pagina di Play Giochi Editor. Seguitelo anche su Google. E per restare informati su tutto ciò che comunque eh, pubblica play giochi editor o comunque fa play giochi editor, ragazzi. Però la gran parte delle cose ci penserò io ad informarvi di tutto quanto quello che, eh, che sarà play giochi editor che farà eh, de, dei nuovi giochi e di altro ancora, ragazzi. Quindi qui ci troviamo nella mia playstation e stiamo installando MotoGP gp 17 ragazzi come vedete eh, ho fatto solo l'installazione essenziale anche perché non ho intenzione di, di installare tutto il gioco e andiamo a vedere questo gioco ragazzi l'ho installato proprio per farlo vedere a voi com'è come non è insomma questo gioco ragazzi quindi avete letto all'inizio del video ragazzi i requisiti per partecipare a questo contest per poter ricevere a casa vostra questo questo modo GP 2017. Allora ragazzi, primo requisito essere iscritti al canale, secondo requisito lasciare like e condividere questo video ragazzi, terzo requisito scrivere hashtag partecipo sotto questo video in maniera tale che io farò l'estrazione e magari sarete voi i fortunati vincitori non si sa e detto questo ragazzi un'ultima cosa vi voglio dire dovete avere il vostro canale pubblico ragazzi. pubblico cosa significa? significa che io devo poter vedere le vostre iscrizioni e i vostri video piaciuti quindi devono essere pubbliche le vostre la vostra lista di video piaciuti deve essere pubblica e le vostre iscrizioni devono essere pubbliche in maniera tale che quando io farò l'estrazione andrò sul vostro canale e se sarete iscritti e avrete condiviso il video lasciando un like al, al mio video eh, sarete voi i vincitori di questo contest altrimenti se avrete lasciato solamente partecipo e io andrò sul vostro canale magari uscite voi e io esco, vado sul vostro canale e vedo che non c'è o l'iscrizione al canale o non c'è il video piaciuto oppure c'è solo uno e non c'è l'altro io automaticamente vi scarterò ragazzi dovete avere tutti quanti i requisiti in ordine per partecipare a questo contest ragazzi io stesso mi impegnerò a spedirvi a casa questo, questo gioco senza, senza spese aggiuntive non dovrete spendere nulla ragazzi ve lo spedirò gratuitamente a casa questo gioco al vincitore che uscirà insomma ricordate ragazzi che questo gioco è stato gentilmente offerto da play giochi editor che è lo sponsor ufficiale del mio canale per qualunque necessità abbiate nel campo informatico nel campo di gaming eh, vi serve un pad, vi serve una sedia gaming, vi serve qualunque cosa vi serva. Contattate PlayGiochi Editor, ragazzi. Andateci a mio nome, riceverete uno sconto aggiuntivo per eh, tutti i vostri acquisti, ragazzi. Eh, a dei prezzi buonissimi. In seguito porterò un catalogo. Vi farò vedere molto di più per quanto riguarda play giochi play editor quindi state tranquilli, intanto ragazzi vi lascio con questo contest il risultato di questo contest, scusate sto dislessico ragazzi eh, andrà a terminare, eh, o meglio l'estrazione di questo contest ci sarà una settimana esatta da oggi, quindi oggi è mercoledì, ragazzi. Martedì prossimo, io estrarò il fortunato vincitore di questo, di questo gioco. Forse, ragazzi, ci saranno altri, altri giochi, dipende dalla vostra partecipazione, dipende eh, tutto da quanto siete presenti sul canale e, e tutto il resto, ragazzi. Forse, come ho già detto, ci saranno altri contest. Eh, magari per quanto riguarda GTA sicuramente però eh, magari ci potranno anche essere altri contest di questo tipo ragazzi che andrò a regalare giochi e tutto il resto questo dipende sempre dal mio sponsor ragazzi come ho già detto ringrazio Giochi Editor per la sua collaborazione ragazzi e per qualunque cosa contattatelo eh, per qualunque acquisto che voi vogliate fare Ricordatevi ragazzi, per avere un trattamento di favore da parte di PlayGiochi Editor andate e eh, mettete prima del vostro ordine hashtag MaxiMilkYoutube in maniera tale che PlayGiochi Editor capisca che siete miei iscritti ragazzi e vi farà uno sconticino su qualunque cosa voi stiate comprando eh, io non so di cosa avete esigenza voi, però da lui potete trovare tutto quello che cercate ragazzi mi raccomando serietà in ciò che fate detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti